Ciao, sono Marco, sono a Spasso col fedele amico a quattro zampe che è lì giù, ma probabilmente ora ci raggiunge e a Spasso si fa per dire perché siamo reduci da una corsetta direi abbastanza intensa di un'oretta in questo posto fantastico, in una giornata che è a dir poco meravigliosa, sole splendido, aria fresca, siamo stati benissimo. Ieri sera durante una lezione mi hanno chiesto cosa fare contro l'arroganza, è eh, bella domanda, innanzitutto bisogna comprendere che cos'è l'arroganza. Tieni presente che l'arroganza è una manifestazione, una seria manifestazione di insicurezza. La persona arrogante non è ovviamente umile, perché l'umiltà è esattamente l'opposto dell'arroganza. Cosa fare? Non è facile, non è una situazione facile, perché l'arrogante è una persona che ha delle forti insicurezze e purtroppo però... Eh, proprio in qualità di persona arrogante, perché non è insicurezza, è una manifestazione di insicurezza, e la persona arrogante non vuole suggerimenti, non vuole essere aiutato tra l'altro, quindi è una situazione piuttosto difficile. Il mio consiglio è quello di allontanare le persone arroganti, perché per quanto sì è possibile che possano essere aiutate, ma siccome si rifiutano c'è una seria difficoltà proprio. Ora... Se proprio vuoi aiutare una persona arrogante a cessare questa sua arroganza l'unica cosa che si può fare è cercare di eh, portarla su un terreno sicuro, cioè questa persona si deve sentire sicura proprio in quanto manifestazione di insicurezza la persona arrogante necessita proprio di sicurezze, di certezze e con la calma e la santa pazienza proprio ma tanta pazienza bisogna portarli a calmarsi. E ad accettare i nostri consigli ripeto non è una condizione facile proprio perché l'arrogante di solito non vuole essere aiutato si rifiuta aiutato o aiutata ovviamente ci vuole pazienza e dolcezza molta pazienza e molta dolcezza devo fare attenzione qui perché il terreno è particolarmente sconnesso però stiamo andando in un posto al di poco meraviglioso ricco di storia quindi se vuoi aiutare una persona arrogante cessare questa sua arroganza devi usare la massima dolcezza e farla aprire, farla parlare, portarla sul suo terreno dove si sente più sicuro o sicura e poi lentamente, piano piano, lavorarci sopra, fare in modo che questa persona riconosca in noi delle persone solide che hanno la capacità di eh, aiutare, hanno la capacità di non tanto capacità hanno proprio della sicurezza dentro di sé e per farlo devi farlo in maniera molto dolce e con sicurezza e eh, solidità questo è il fatto per il resto, se sono persone cui non vuoi bene, queste persone arroganti, ti consiglio di tenerti alla larga il più possibile e cercare di frequentare le persone più umili perché sono persone che possono comunque sempre insegnarti qualche cosa. Come vedi qui siamo in un posto, come ti dicevo, storico, fantastico, con delle mura che hanno più di 2000 anni e sono contento di avertelo fatto vedere. Io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe che si è infilato in questo cunicolo e ti saluto con un abbraccio. Ciao!